This is Great Big Story. Una vita in fuga, a nascondersi come i topi. I luoghi remoti dimenticati dagli uomini e da Dio, ma che presto o tardi vengono espugnati dove si nascondono, come si cattura un latitante. Oggi vi mostriamo il luogo in cui aveva trovato rifugio per nascondersi alle patrie galere Girolamo Facchinei, mafioso, discendente di un casato andranghetista di rango che tanto sangue aveva versato e aveva fatto versare nella storia criminale della piana di Gioia Tauro. Quella che vi raccontiamo oggi alla c è la storia di un fuggiasco, ma anche la storia e la vita di uomini, di servitori dello Stato, il cui scopo nella vita giorno dopo giorno è dare la caccia a chi fugge dalla legge. Le autorità tutte, le forze di polizia e i magistrati, hanno sempre cercato, cercano e cercheranno di trovare questi soggetti, questi pericolosi criminali, per metterli di fronte alle loro responsabilità giuridiche e in senso lato anche etiche e morali. Siamo nel cuore della Spromonte e questa è la strada che quella mattina del 7 marzo i carabinieri reggini hanno percorso per catturare il latitante Girolamo Facchineri. Un chilometro di strada sterrata inghiottita nella montagna. Noi siamo usciti da Cittanova, abbiamo preso questa strada sterrata che sale fino a Passo del Lupo. Adesso ci troviamo qui in questa zona. Siamo scesi dai mezzi, abbiamo intrapreso questo sentiero che scende fino a quest'altra piccola fiumara e che risale in zona Colle Longo. In questa zona è stato trovato il rifugio dove poi c'era il latitante Facchineri. Pensava di essere introvabile il presunto boss di Città Nova. Girolamo Facchineri ha passato mesi e mesi in un casolare, immerso nella vegetazione. Condannato in primo grado dal GUP a 5 anni e 4 mesi di carcere per aver mantenuto la latitanza di due mamma santissima della piana di Gioia Tauro, Giuseppe Crea e Giuseppe Ferraro, arrestati il 29 gennaio del 2016, Facchineri non voleva fare la stessa fine fu l'unico a sottrarsi all'operazione Spazio di Libertà, messa a segno dalla procurantimafia di Reggio Calabria nel luglio di due anni fa. I carabinieri lo hanno scovato nel territorio compreso tra Città Nova, il suo fortino criminale, e Maropati. Assolto dall'accusa di associazione mafiosa, la sua posizione è però al vaglio della Corte d'Appello. Rispetto ai grandi latitanti arrestati negli ultimi anni dalle forze dell'ordine, Facchineri ha tentato di sottrarsi alla giustizia usando sistemi antichi, appartenenti all'andrangheta Vecchio Stampo, quelli propri di una famiglia che da sempre ha sfidato lo Stato con questo modus operandi. Luoghi incastonati nel nulla e una fitta rete di fiancheggiatori che per sostenerlo faceva chilometri e chilometri. Molti membri della famiglia e della Cosca Facchineri hanno vissuto negli anni numerosi anni di, di latitanza. Per fare mh, qualche esempio, lui è figlio di Facchineri Domenico, classe 31, che già nel lontano 58 fu diffidato e dichiarato mafioso, poi si rese responsabile di altri gravi reati come l'omicidio nell'ambito delle faide che vedevano contrapposte la famiglia Facchineri e Rasulla Calbanese. E anche lui negli anni 70 ha vissuto periodi di latitanza. È fratello di Facchineri Rocco. Eh, classe 59, il quale fu arrestato nel 2005 dopo ben 20 anni di latitanza. Fu arrestato proprio a San Giorgio Morgeto, poco distante da dove è stato poi catturato appunto, eh, Girolamo. Ma ancora è cugino di Facchineri Luigi, classe 66, che fu inserito nella lista dei, del Ministero dell'Interno dei 30 lati latitanti più pericolosi eh, d'Italia, arrestato nel 2002 eh, in Francia. Ancora cugino di Facchineri Vincenzo, anche lui arrestato nel 2009 a Milano dopo un periodo di latitanza. O Facchineri Giuseppe, arrestato proprio dalla compagnia di Taurianova nell'aprile 2017. Quindi diciamo che il sottrarsi alle provvedimenti dell'autorità giudiziaria può essere considerata una specificità e una caratteristica della cosca Facchineri. È quasi l'alba, i carabinieri della compagnia di Taurianova appartenenti al gruppo di Gioia Tauro del Comando Provinciale Reggino vanno ad arrestarlo. I primi quella mattina a salire lungo il costone aspromontano sono i militari dello squadrone li Cacciatori Calabria, il braccio dell'arma che deve andare ad eseguire il biz e bloccare il latitante, una squadra che ha studiato il percorso, i singoli sentieri e che ha il delicato compito di affrontare faccia a faccia il fuggitivo siamo andati proprio con l'oro, nei luoghi cornice della latitanza di Facchineri. La mattina del 7 marzo abbiamo svolto uno di una lunga serie di rastrellamenti qui nella zona compresa tra Passo del Lupo, Colle Longo e la Fiumara Vacale. Siamo riusciti a definire questa zona ovviamente grazie all'attività svolta dal nucleo operativo della compagnia di Toria Nuova perché grazie alla sinergia di lavoro, di riscontri, di informazioni tra noi e loro abbiamo ritenuto che eh, questa zona potesse essere quella occupata dal, dall'abitante. Quella mattina noi siamo arrivati eh, fino al Passo del Lupo, siamo scesi poi eh, lungo questa fiumara e abbiamo individuato un sentiero eh, lungo il quale risalire finché non ci siamo imbattuti, è proprio il caso di dirlo, eh, nel rifugio dove poi al suo interno era, era nascosto l'abitante. Questa operazione ha avuto un margine di rischio che noi ovviamente avevamo calcolato in fase di pianificazione. Il rischio principale poteva essere, poteva essere quello di essere scoperti dall'abitante dalla e avere anche un possibile conflitto a fuoco, infatti eh, non escludevamo il fatto che potesse essere armato e in più tutti i rischi connessi all'asperità eh, del luogo che come si evince è molto comunque caratterizzato da un contesto impervio, quindi presuppone un'ottima conoscenza dello stesso e una, una capacità non indifferente di muoversi in ambiente montano. Ogni dettaglio era stato precedentemente preventivato, perché sapevamo che ogni, piccolo, ogni piccola distrazione avrebbe potuto compromettere l'intera attività dell'immagine. Ciò che si vede per primo camminando lungo il percorso che porta al casolare è un lunghissimo tubo nero. Serviva per far giungere l'acqua. Qualcuno ha installato un impianto di irrigazione lungo la montagna, dove ci sono soltanto pietre, alberi e piante e nessuna presenza di abitazioni o altri rifugi. Ed ecco che si arriva al covo utilizzato dal latitante. Ci sono ancora i pannelli solari per l'energia. Quando i carabinieri li hanno visti, hanno capito che erano nel posto giusto, al momento giusto. I pannelli solari, lanterna e la cisterna dell'acqua ci hanno subito fatto capire che potevamo trovarci di fronte a qualcosa. Quindi da quel momento eh, la squadra si è organizzata per appunto, intervenire mediante cinturazione ed ingresso dalla porta. La squadriglia cacciatori che quel giorno è intervenuta è scesa da quell'area, ha individuato l'ingresso del rifugio, che è questo piccolo sentierino, che conduce alla porta che è svoltando l'angolo a sinistra. In primo luogo loro hanno provveduto ad una cinturazione silenziosa dei quattro lati dello stabile. Poi il comandante di squadra si è posizionato davanti alla porta non appena l'ha aperta si è trovato davanti all'agitante, gli ha intimato l'Alt e lui senza porre eh, alcuna resistenza subito si è inginocchiato a terra ed è stato assicurato. covo, parla ancora di lui. Ci sono indumenti, prodotti per l'igiene, pentole, l'acqua corrente e poi batterie elettriche, tubi e cavi di ogni genere. C'è persino il giornale che riportava la notizia di alcuni arresti per Ndrangheta compiuti proprio nella piana di Gioia Tauro. Il latitante si teneva informato, non immaginava che il prossimo sarebbe stato lui. Il casolare che lo ha ospitato diversi mesi è ancora là. Un immobile fatiscente di 4 metri per 4 dalle precarie condizioni igieniche. Cumuli di spazzatura e insetti di ogni tipo erano il suo scenario quotidiano. Ha preferito vivere in queste condizioni pur di non entrare in cella. Questo è un rifugio... Anomalo rispetto agli ultimi ai quali siamo stati abituati, rappresenta un covo, un nascondiglio che eh, risponde a delle condotte di latitanza che non si vedevano da parecchi anni, da diversi anni e questo ci fa riflettere, ci fa pensare che ancora ci sono persone che scelgono di nascondersi in questo modo, però abbiamo dato un'ulteriore dimostrazione che lavorando insieme possiamo raggiungere anche questi risultati. Un casolare abbandonato nella montagna, un rifugio di 4 metri per 4 e qui che il latitante Facchineri si è nascosto per mesi, ha preferito stare solo nelle montagne piuttosto che andare in galera. Una latitanza di altri tempi, quella di Facchineri, non ha scelto un bunker né una casa di qualche complice, ha tentato di isolarsi dal resto del mondo. L'andrangheta però ha delle regole che non permettono d'eroghe. Gli esponenti più influenti devono comunque rimanere in zona. Il territorio deve sapere che i capi sono vicini. È sempre meglio stare qui che in carcere perché comunque si ha un controllo delle dell attività del territorio sempre aggiornato e sempre costante. Come potete ben vedere le zone sono impervie, la difficoltà di vivere in queste zone è alta. Però un soggetto, un boss decide comunque di rimanere in queste zone perché per la cosca, per la cittadinanza, per il territorio è un segnale molto forte. Si viene a creare attorno a quello del latitante una figura quasi divina, quindi serve proprio alla cosca il fatto di avere in famiglia un latitante. Nonostante tutte le difficoltà, per il territorio comunque è un segno di assoggettamento rispetto a quella cosca. Quindi il latitante, nonostante tutte le difficoltà, nonostante le impervie, decide di rimanere nel territorio. Possiamo ben capire come il latitante fosse sempre aggiornato sulle dinamiche territoriali, con giornali del territorio, quotidiani del territorio, con comunque aggiornamenti anche dal punto di vista giudiziario. Infatti, il latitante abbiamo trovato dei codici penali all'interno del rifugio. Landrina esercita il suo dominio criminale a città nove d'intorni, nella geografia delle cosche e questo è il suo territorio di appartenenza. Insieme al gruppo degli albanese Raso Gullace comandano in questa lingua della provincia tirrenica. Ed è proprio con queste tre famiglie che i facchineri entrano in guerra. Tra gli anni 60 e gli anni 70 inizia la faida. Il 23 marzo del 1964 viene ucciso Domenico Geraci, ritenuto legato ai facchineri. A questo primo assassinio la costa risponde con quello di Antonio Albanese. Questi due omicidi portano l'intervento di altre indrine, come gli Avignone e i pesce Piromalli. I locali di Rosarno e di Gioia Tauro si schierano da un lato e dall'altro. Fino al 1980 saranno 32 i morti della prima guerra di mafia di Città Nova. Ad uscirne sconfitti saranno i Facchi Neri. Molti esponenti fuggiranno dalla piana di Gioia Tauro, alcuni andranno anche nella capitale e qui si legheranno persino con esponenti della banda della Magliana. Alla fine degli anni Ottanta i Neri ritornano in sella e l'alleanza mafiosa questa volta viene stretta con i valente Mercuri Ferraro e poi con i Sorbara e i Landini, clan di San Giorgio Morgeto. Si riapre la faida. Tra il 1987 e il 1991 il bilancio è di 27 morti e 9 tentati omicidi. In questa seconda fase i Facchineri riescono a conquistare parte del territorio cittanovese. Cosca Facchineri, che posso riassumere essere una famiglia d'andrangheta storica di questo territorio, tra gli anni 70, 80 e i primi anni 90 sono stati protagonisti di una sanguinosissima faida, appunto contrapposti alla famiglia Raso gullaccia che ha lasciato sul territorio numerosissimi morti. Si occupano di estorsione, traffico di droga, di armi, in passato anche traffico eh, di eroina e sequestri di persona a propaggini in tutto il territorio nazionale, in particolare nel centro e nel nord Italia. Le recenti operazioni di polizia degli ultimi anni a Genova, a Lucca, a Milano, in cui sono stati eh, sequestrati beni immobili e immobili per milioni di euro e mh, eseguite eh, diverse decine di ordinanze di custodia cautelare, dimostrano l'attuale pericolosità di questa cosca. Durante la soluzione in primo grado per il reato di associazione mafiosa, l'arresto di Facchineri ha rappresentato un momento importante per il ripristino della legalità sul territorio. L'averlo scovato lì in mezzo alle montagne è la dimostrazione concreta della forza dello Stato, uno Stato che non conosce ostacoli. Nel momento immediatamente precedente alla cattura è adrenalina. Tutta la fatica che si è fatta per salire D'un tratto sfanisce e ci si sente carichi di energia. Nel momento in cui eh, si raggiunge l'obiettivo, si cattura il latitante, le sensazioni sono fierezza e orgoglio di appartenere a questo reparto e a questa istituzione. L'arresto è frutto di un'articolata attività investigativa in cui ogni singolo militare eh, ha dato il proprio contributo, il proprio sacrificio per raggiungere l'obiettivo quindi molta emozione, la possibilità che qualcosa non vada per il verso giusto ma fortunatamente grazie anche alla professionalità di tutti i militari che hanno partecipato all'operazione compresi i cacciatori di Calabria eh, siamo riusciti a raggiungere positivamente questo risultato operativo sotto il costante coordinamento e aiuto della Direzione distrettuale Antimafia di Reggio Calabria le indagini vanno sempre avanti perché il territorio ha bisogno di risposte continue e sempre aggiornate e l'arma dei carabinieri, la compagnia di Nova, il comando provinciale di Reggio Calabria spende tutte le sue risorse in stretta collaborazione con la direzione di Strettura Antimafia, con lo squadrone di Portato Cacciato di Calabria e quindi la forza Stato è questa, quella di continuare sempre nel riuscire ad ottenere risultati importanti per il territorio, per la regione, per l'Italia. A sogno che la brisi è di la rocca E ad un e paio e paio miravano la porta Di se una vecchia storia che non la sa nessun La sa giù solo io e Gesù Cristo puro Un lupo quando è ora comincia a gridare, la luce fascia fascia comincia a lampeggiare, qui di giovanotti, chi sta la pulizia, sparata a tutta forza sta brutta compagnia. Tutto un ciu dai catini si sente di lontano, si stanno avvicinando collimitare male. Navi di paura su quanto ben senti, Lui simila di tanti e simi ciù potenti. Mamma, mamma, mamma, mamma retta mia, Da si spaccare il coro, penso sempre sulla tia, casis si spaccare il coro, penso sempre sulla tia. Farammo con pistole, con cucina e canna muzzi. ma era già sai e ni piggiara tutti, Sparati di giovanotti, chi stella pulizia? Sparata tutta forza, sta brutta compagnia, sparata a tutta forza, sta brutta compagnia. Mamma, mamma, mamma, mamma renda non è mia, la si spacca un coro, penso sempre sulla via. Miseri manetti, erante marze, pennari e purude di tassetti. Su maledetto i ornuga mi porta a sfortuna, la mia mamma, in tase quattro ora, la mia mamma, chi vuoi e Prega non te torna la Madonna consacrata, mamma mamma mamma parenta mia, ma si spacca un coro penso su sulla tia, ma si spacca un coro ben su sempi sulla tia.